Mi avete lanciato una sfida che ho accettato con tutta la forza in mio possesso E ho deciso di renderla anche più difficile mettendo solo due cuori Devo affrontare il mondo di Talking Juan. Sarà un'avventura epica Lanciatemi altre sfide perché più cervelli e più misteri il Dungeon è estremamente pericoloso e difficile non entrare Ma ovviamente tu entrerai perché non ascolti mai Esatto io entrerò però prima devo prendere il legno Perché devo farmi una spada e tutte le cose più potenti Che possono esistere sulla faccia della terra in mano Minecraft, quindi sulla faccia di Minecraft Che diavolo è quella cosa? Mm? Ho tre cuori Un attimo posso ancora prenderne altri? Dammi altri cuori per favore Ho bisogno di altri cuori Non posso mai... Ok comunque se io trovo in giro queste cose Vuol dire che posso avere nuovi cuori Non c'è una caverna? Lì vedo delle barche in lontananza Chissà che cosa ci potrebbe mai essere Devo assolutamente andare a vedere Ma magari dopo che andiamo in quel dungeon Che il fondale oceanico è così bello Oh mio Dio È tutto così colorato Non ci sono solo quelle barche C'è anche un'altra isola lì Mmm interessante Però qua ero all'inizio E qua c'è il dungeon e ho mezzo cuore in meno Quindi non posso ancora entrare Devo trovare del cibo Questi me li faccio andare bene ho preso anche del cibo, ora posso uscire Oh mio dio, ma che caspita di posto è questo? Ora allora praticamente vedo che questi ci sono un sacco di ostacoli con la lava Vabbè, in realtà questo era molto semplice Vediamo che cosa c'è più avanti, perché così si passa avanti E vedo che qua ci sono dei muri invisibili e non si possono oltrepassare Ah no, scherzo, questo è tipo un labirinto, ok, quindi si può andare Ok, andiamo avanti così Ok, perfetto, direi che ha funzionato E vediamo un attimo che cosa c'è qui Ok, ci sono dei pistoni che ovviamente non si possono oltrepassare Però vedo questa cosa Quindi si può utilizzare così per poter saltare da questa parte Ok perfetto andiamo veloce prima che Attenzione perché se cadevamo lì dentro Praticamente non ci potevamo più alzare Ok adesso andiamo da questa parte così ben... Oh mio dio Questo è Juan è Tolkien Juan raga Ok perfetto l'ho ucciso però Perfetto, perfetto Era abbastanza semplice Raga, Abbiamo preso questo mega coso infernale Che fa boom boom Sto scavando questo carbone ma non sto solamente scavando Perché mi sto anche facendo una casetta Perché purtroppo è diventato notte E la notte sappiamo bene che non possiamo vivere Anche se abbiamo ormai questo grande infernale Oddio raga aspettate un attimo Raga ma io posso spaccare questo coso Fa anche 13 tipo di attack damage Suppongo credo Non ne sono certo Ottimo abbiamo una casa schifosissima Ma almeno ci protegge Ah nuova giornata Nuova sfida Bene andiamo prima di tutto a vedere se mi dà altri cuori quel coso Che casa Aspetta, perché lì in mare c'è quella roba là? Ti prego, dammi altri cuori Mi sa che ne dobbiamo trovare altre allora Vediamo che cosa nascondono queste barche Da qui non vedo niente, vedo una cassa lì mm, Però non vorrei che ci fossero tipo dei tizi brutti che cercano di uccidermi Spero proprio che non ci siano, per favore eh, Ciao, posso spaccarti? Ok, ho potuto spaccarti. Oh, vabbè ma questa cosa non è normale raga ma io non capisco che cosa succede Ma raga vedete che se io faccio così col, col piccone tipo toglie i blocchi Ah spada inutile assolutamente Però l'armatura è molto buona raga Ora possiamo avere un attimo di più di protezione di prima Il che non è mica scontato sapete Certo raga che nonostante abbiamo solo tre cuori Siamo veramente fortissimi Bene prendo in mano il mio piccone super potente e... Cerco di entrare... No, aspetta, aspetta, così non posso però... Così sì, ok, perfetto. Fatemi entrare, per favore, perché io devo trovare le cose più assurde. Allora, qui dentro c'è del miele. Beh, il miele lo prendiamo, anche se non mi serve assolutamente niente. Ah, del pane? Su quest'isola ho trovato Juan, che forse mi stava spiando. Juan, non è la cosa peggiore. Che cosa mi fate fare, raga? Adesso basta, sono qua su questa nuova... Pianura, quanti colori, che bello E lì vedo anche una casuccia come non voglio morire perché voglio ancora capire che caspita c'è in questa nuova avventura Con Juan, peraltro, che ricordiamo Quello là sta sempre fuori, sta sempre qua in giro Che vuole uccidermi Ciao, posso uccidere io te? No, ok, perfetto Purtroppo non posso Però sembra quasi un villaggio questo, una casuccia Molto bella, devo dire Ok, quindi non è pericolosa L'importante, devo dire, che è questo Alla fine, no? Ok, facciamo così, perfetto Uh, ciao, uh, lei è strano, lo sa? Guardi, io mi chiudo dentro casa, così lei non entra più. <ride> Purtroppo abbiamo bisogno di cuori e ad ogni diamante corrisponde un cuore, quindi vado giù. Fermi un attimo, guardate questo tizio e ricordatevelo, perché fra poco sarà il mostro più terribile che voi abbiate mai visto. Cioè se trovo dei diamanti trovo anche dei cuori praticamente Il che è veramente fondamentale Guardate che bello raga io faccio tutto così e si toglie tutto Dovete sapere che qua siamo nella 1.16.5 Quindi tecnicamente questo è il livello 12 Così troverò dei diamanti men che non si dica Quindi yuhuuu scava tantissimo amico mio Guardate faccio tutto così brrr, Che divertente che ho oh, questo mondo moddato è veramente molto più bello di Minecraft normale comunque è vero dai, ho bisogno di trovare dei diamanti Non ci posso credere che non ne ho ancora trovati Per favore, ho bisogno di tanti diamanti perché Se arriva adesso qualcuno Raga, io ve lo dico, ci muoio Perché io non sono capace Cioè, nel senso, i zombie sono talmente Cattivi che mi uccidono Ovviamente Sì, li ho trovati. Dammi, dammi, dammi. Ok, quattro diamanti si scambiano per quattro cuori. Ottimo, sei cuori. Ora direi di farmi altri diamanti altri cuori. Ah, E ora ho raggiunto la mia vita normale, ma voi pensate che io mi fermerò qui? Tss. Ecco appunto, è sempre meglio non fermarsi qua. Ottimo! Devo mangiare altre mele d'oro così recupero la vita. E ora facciamo vedere chi siamo a quello Juan schifoso. Ehi, hey, ciao procione no, scherzavo, io andrei a dormire in realtà. Uh, si svegli. Ah, oh! oh! no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi, no, no, non volevo, non volevo, non volevo no. Ma lei, ma che caspita è lei? Ah, muori, no, no, no, no, no, no, no, no, no, raga. Raga, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Ehi, mi sta uccidendo, raga, mi sta uccidendo, raga. Ma che? Ma, ma raga. No, no no no no no no no No no no no no Allora <ride> Ok raga aspettate un attimo perché qua non siamo capiti Prima di tutto mangiamo la mela d'oro Allora Dammi immediatamente questo letto Via Via No raga. Sono quasi morto raga <ride> Ho preso il letto Ora andiamocene piano piano Anzi rubiamogli nelle casse No no io non me la prendo mai più con un villager in vita mia raga Ma in vita mia ma state scherzando Dove diavolo è finito quello là? Signor psicopatico? Si trova qui per caso Raga questo gioco è impossibile Meno male che io volevo sopravvivere con solo tre cuori di vita Voi pensate cosa sarebbe successo? Ci sarebbe stato il villager che mi sarebbe venuto ad uccidere immediatamente allora, dammi subito il letto perfetto Via la porta Dai raga, deve morire, non è possibile che sia più forte di me Via via via, via. No no no No raga, no No favore No no Vieni no No ah. Dai ti prego ma com'è possibile che un villager sia così potente Ecco perché mi avevano dato tutto, tutte queste mele d'oro, io ora capisco Muori, oddio mio, grazie, Ho Gra pieno di frecce raga Ok, mai prendersela con i villager, piccolo appunto Ma raga mi sta antipatico adesso perché, cioè, come si permette di uccidere me? Oh mio dio, che diavolo è? Allora, come si scala questa cosa? Se alla base della montagna il tesoro ti aspetta sulla cima che tesoro è? Voglio proprio saperlo È molto difficile scalare questa montagna Infatti utilizzerò il mio super piccone Voglio assolutamente quel tesoro, datemelo subito Sono sulla cima, dov'è il mio tesoro? Ah, forse l'ho trovato. Oh, mele d'oro. Ma queste mele d'oro sono utilissime. Cioè, stavano finendo. Infatti, mi sa che finiranno molto presto anche queste. Cioè, 43 mele d'oro. Comunque, qua sono poche, raga. Perché è difficilissimo, avete visto. Cioè, per certe cose è molto semplice, tipo scavare. Ma per altre cose, c'è cioè, Tolkien Juane Ci sono i villager. <ride> Soprattutto i villager. Qua, però, ci sono delle quest. Che se completi, ti dà dei tesori. Devo, ad esempio, creare questa cosa qua. Mi dà 100 di XP. Però, queste quest le finiremo nel prossimo episodio. Iscrivetevi, mi raccomando. Oh mio Dio, no. <ride> Lasciate like, please.